Buonasera, mi chiamo Luca Simonetti del Movimento 5 Stelle Eterni. Vi aspettiamo qui in via del Tribunale numero 4 per la chiusura del programma del gruppo Comunità. 26 marzo, ore 21. Mi raccomando, non mancare.